Benvenuti, ciao! Nuova puntata dedicata all'Urban Farlo, oggi ho chiesto alla Presidente della sezione Roma, FIDAPA BPW Italy, Grazia Marino, e a Michela Pasquali di Linaria di accompagnarmi in questa intervista di approfondimento, venite a conoscerle e andiamo a sentire cosa hanno da raccontarci oggi. Trovate? Ben trovate, ben arrivata qui al Margutta. Sono, è un piacere avervi con noi e sono curiosa di sentire cosa avranno da raccontarci le vostre ospiti. Ce ne saranno delle belle. <ride> Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento del progetto Urban Food, oggi ci troviamo in via Margutta, lo splendido locale Il Margutta con la nostra ospite e padrona di casa Tina Vannini, grazie Tina per aver accolto il nostro, il nostro invito. Una, um, un appuntamento che vedrà come ospite Tina Vannini e Sonia Massari, un'intervista fatta a quattro mani insieme a Michela Pasquali, presidente di Linaria, eh, a cui do un, attimo, do un attimo la parola per i saluti e volevamo ringraziare di cuore una persona che è qui presente. Grazie mille, grazie. Eh, io ne approfitto per ringraziare finalmente e pubblicamente la FIDAPA che ci ha proposto di organizzare insieme questi bellissimi e bellissimi interessanti incontri su Urban Food eh, che è uno dei temi molto importanti che Linaria come associazione culturale porta avanti già da tanti anni. E ne approfitto anche per ringraziare finalmente e pubblicamente Pia, Pia Petrucci che è stata proprio il collegamento tra FIDAPA e Linaria e che finalmente posso, eh, appunto, posso ringraziare pubblicamente. Grazie mille. Iniziamo questo nostro, uh, questo nostro appuntamento eh, parlando e eh, facendo una piccola introduzione su quello che è eh, l'esperienza di Tina Vannini. Tina Vannini ha un'esperienza trentennale nel campo della ristorazione etico-sostenibile, un, un coinvolgimento eh, sul campo a 360 gradi con dei temi connessi tra loro, sostenibilità, arte, etica e, e nutrimento. Eh, diciamo che eh, su, su, questa, su questo Tina ha basato tutta la sua, la, la sua esperienza professionale ed anche un'esperienza un di, di vita. Eh, anche perché eh, della passione Tina ha fatto diventare il suo lavoro e il lavoro è proprio la, la passione che ogni giorno conferma, conferma questo. Forma centinaia di giovani sul progetto del Margutta insegnando loro tutto ciò che è... è... Che, che è l'amore per la natura, l'equilibrio verso, verso loro stessi è quello che è proprio tutto il progetto su cui ruota il, il Margutta. Ma tu Tina, il tuo percorso professionale non è solamente all'interno della, della ristorazione. Tina per 12 anni eh, lavora all'interno di un'università internazionale di economia, finanza e management e dove eh, rimane eh, appassionata a un progetto. Eh, che è proprio il fulcro di questa università, che è proprio l'etica degli affari e su questo lei basa eh, molto della sua eh, professione e della sua esperienza eh, professionale. C'è un claim che è molto, molto bello di, questa, di questo progetto che vi leggo, nata per educare uomini responsabili capaci di connettersi con i progetti di crescita del proprio paese di nutrire le radici consapevoli che l'ampiezza della loro visione si rifletterà nell'universo economico espandendone i confini Tina coordina e dirige anche 14 Atenei a livello amministrativo e, e dove anche qui eh, sono, è, è sempre forma ed educa anche molti giovani che sono il perno eh, proprio della sua, della sua esistenza professionale. Io credo, Tina, che la tua, eh, sia non, eh, la tua esperienza professionale sia un'esperienza molto profonda che raccoglie anche un'esperienza un interiore e, tutta, e tutto il tuo essere ci porta veramente alla, a tutto ciò che è semplicità ed essenza. L'essere e il fare si incontrano in un batter baleno io ogni volta che eh, conosco Dina da tantissimi anni e credo che il suo rapporto vincente sia proprio il rapporto con i giovani eh, il rapporto che si può instaurare tra eh, una persona che ha tantissima esperienza e l'innovazione, quindi le idee, le idee vincenti eh, che hanno i giovani. Lei ha basato questo eh, su quello che è la sua vita professionale e la sua vita privata e questo si sente, arriva. Quindi il successo veramente di Tina è un successo anche di vita, è un successo proprio come persona, un equilibrio che tutte noi e tutti noi vorremmo raggiungere. E questi sono proprio l'ispirazione anche che Tina ha portato proprio agli orti Margotta complimenti Tina. Grazie. Conosciamo la seconda ospite di questa giornata da, dalle parole di Michela Pasquali. Prego Michela. Grazie. Eh, presentare Sonia Massari non è cosa facile, un compito piuttosto arduo perché Sonia lavora da moltissimi anni, sono 20 credo, di, che si occupa essenzialmente di per fare proprio una sintesi di istruzione e innovazione l'ambito di lavoro di Sonia è quello del, del cibo e del design due parole queste che sono ormai inscindibilmente cioè strettamente legate al nostro futuro, al nostro presente, alle crisi ambientali, al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, alla formazione di, di giovani, no? come dicevi tu, anche grazie relativamente al lavoro di Tina. Anche Sonia insegna in numerosissime università, tiene corsi e moduli di insegnamento, eh, ne cito solo due tra le tante, è il corso a Roma 3 di Sustainability Design Thinking e anche ehm, a Isia un corso eh, sulla, eh, sui sistemi, no? sul design dei sistemi. E, mh, quello che mi ha colpito conoscendo Sonia è senz'altro un suo approccio assolutamente innovativo e a 360 gradi sul design e il cibo e di solito, Sonia lo sottolinea sempre, food design viene scambiato per Così, la preparazione di piatti belli. Invece quello che lei sottolinea e credo che ormai sia entrata un po' anche nella, nella nostra mentalità, che non si tratta affatto di bellezza, ma di qualità, di... Proprio di innovazione di tutto il sistema del cibo, di tutta la filiera del cibo. Pensiamo anche per esempio ai materiali che si possono ottenere con il cibo. No? Adesso noi ci siamo conosciute nello specifico su un progetto preciso di Linaria eh, che si chiama Frutta Urbana. e Pensate che con lo scarto della buccia e delle arance mh, si producono oggi dei tessuti bellissimi. Quindi ecco il design del cibo, il food design apre a molto molto interessanti e Sonia che fa parte di Fondazione Barilla, di ASVIS, di ADI per il food design e di mille altre associazioni, università, enti, istituzioni che non sto a nominare sarebbe veramente troppo lungo però porta avanti con grandissima passione. Quello che, che mi ha colpito di lei è è proprio questa capacità sua innovativa di pensare di avere proprio uno sguardo diverso di uno sguardo più aperto verso l'innovazione in questo senso insieme tra l'altro abbiamo pensato a una serie di laboratori che coinvolgono il food e il design ma non solo eh, per coinvolgere i bambini nella progettazione perché proprio partendo dai bambini partendo dalle scuole dalle case famiglia dove noi stiamo lavorando eh, si può davvero creare un, un progetto importante di formazione e di istruzione e grazie a Sonia penso che anche l'inaria ehm, possa diventare più innovativa e, e con un impatto più importante nel nostro piccolo ambito ma penso anche che delle piccole azioni siano molto importanti poi anche in una scala globale. Vorrei iniziare Grazie. con una prima domanda rivolta alle nostre due ospiti, La vorrei fare al femminile. Eh, vorrei chiedere eh, a ognuna di voi, eh, cosa vuol dire essere donna eh, nelle vostre professioni? Cosa vuol dire, eh, eh, diciamo proprio esercitare questa professione in una città come Rona, Roma, una grande metropoli. Quali sfide avete dovuto affrontare tutte e due? quante e quali criticità se ci sono state e quale opportunità però. Prego Tina. Ma devo dire che eh, io non ho avuto grandi criticità, mm, sono una donna che lavora da più di 30 anni in questo settore e, nel, eh, e nel, nel, nei 30 anni diciamo, ho inserito questa mm, esperienza universitaria che è stata decisamente molto formativa, e, mm, quindi grosse difficoltà no, eh, diciamo che se posso così dirne una a volte eh, inizialmente le brigate di cucina erano più al maschile che al femminile quindi eh, mi rapportavo, avevamo allora quattro ristoranti, parliamo degli anni 90, quindi mi, mi rapportavo con 60, con 60 giovani, mh, parlo veramente di 30 anni fa, dove la cultura un pochino eh, di chi eh, diciamo così dà indicazioni, non voglio dire di chi comanda perché è bruttissimo, ma chi ti guida eh, l'idea che fossi una giovane donna poteva non essere accettato, però Piano piano lavorando prima di tutto su me stessa e cercando di capire chi c'era dall'altra parte e quindi eh, dandogli la giusta considerazione sono riuscita a conquistare la loro fiducia e quindi poi eh, okay, a un certo punto sono stata il loro capo capo ovviamente quando dico pa, capo dico capo scusate dico capo formativo perché eh, io immagino e penso che non è importante essere autoritari ma essere autorevoli per essere autorevoli bisogna essere credibili bisogna capire cosa vuoi ma come si fa ad ottenere quello che tu vuoi e le difficoltà che ci sono per farlo quindi come si fa facendo il loro lavoro cercando di capire appunto cosa devono fare come si fa e impararlo tu in prima persona per poi saper chiedere sono andata forse un pochino fuori tema volevo, volevo eh, inserita questo chiederti un'altra cosa quindi, la cosa importante è anche la cosa importante, eh, sentendo le tue parole e anche continuamente, e anche fin dall'inizio, educare un certo tipo di comportamento anche gli altri, sia uomini che le donne, gli uomini per, eh, per non aver timore che sia la normalità anche, no? quindi, di una, di una donna che che è il caposaldo di, una, di, una, di un qualcosa e, e anche le donne a non aver paura per arrivare a ciò. Sì, tanto che eh, il nostro settore adesso è veramente al maschile e al femminile, posso dire al 50%, le donne hanno cominciato a crederci e gli uomini hanno dovuto fare spazio anche veramente a delle, a delle ragazze pazzesche e comunque la cosa più importante eh, e io questo l'ho imparato veramente all'università è lavorare sull'essere, non pensare al ruolo ma pensare alla persona, cercare di guardare negli occhi propri collaboratori o partner, cercare di capire chi hai davanti e esaltare eh, le loro possibilità, però ecco non bisogna avere pregiudizi, preconcetti, bisogna entrare nell'altro, tanto se conosci te stessi conosci pure gli altri, sembra una frase fatta ma per me è importante avere davanti le persone e capire chi sono, soltanto lì riesco a fare poi un bel lavoro formativo. Ora dico una cosa eh, che a me fa molto piacere eh, forse se ne parla tanto in questo periodo, le ragazze non voglio dire che sono più bravi e eh, più brave degli uomini assolutamente perché non voglio fare questa distinzione e questa differenza, però hanno proprio quella voglia quella voglia di, eh, di dimostrare, di far vedere e quindi c'è un entusiasmo e soprattutto permettetemi una pragmaticità che per me è meravigliosa anche perché cucina eh, o sala o, o in generale di dirigere una è, è ovviamente bisogna essere molto molto eh, organizzati anche interiormente no? io credo e quindi eh, avere un pensiero sempre verticale sulle cose che fai però per me è la cosa più importante, quando dico verticale dico etico, perché l'etica si può eh, abbinare a qualsiasi cosa tu fai bene, bene. grazie Sonia per te invece? Allora. Mi seguo anch'io il discorso no maschi no femmina anche se devo dire che probabilmente l'ho vissuta in maniera un po' più challenge, no? un po' più come una sfida. Uno perché eh, sono sempre stata un po' la più piccola a fare le cose. Donna si aggiungeva, io non sono di Roma, eh, quindi comunque anche in quello che ho, ho creato negli ultimi vent'anni attraverso appunto una formazione alternativa e innovativa sul cibo l'ho fatto in una città che non era la mia, una città molto grande, sulla quale ho dovuto convincere anche le persone a entrare in percorsi di educazione completamente eh, diversi da quelli che si conoscevano. Però, ehm, e in più ci aggiungiamo che ho anche i capelli colorati da 5-6 anni, il che eh, fa sì che le persone. Eh, diano ancora meno rispetto diciamo così, a una persona che parla ma questo ci tengo a dirlo perché è una sfida ho iniziato proprio quando altre donne mi hanno eh, fatto dei, dei commenti sul colore dei capelli e da quel momento ho detto ok, questo sarà il motivo per cui li terrò e farò vedere che non è l'estetica il punto chiave ma è piuttosto quello che noi facciamo e come cambiamo il modo di pensare le persone, quindi ci tenevo a precisare questa cosa perché ho avuto un momento in cui non li avevo più colorati ma sono tornata subito al colore, eh, ma, ma è uno scherzo questo. Io penso che il mio, eh, la mia più grande sfida da donna, ma diciamo così da, da, da, da persona che ha voluto fare qualcosa di nuovo sempre in tutto quello in cui si è messa, è stato convincere le altre persone che fosse possibile farlo diversamente. Per cui per me, eh, da designer, è quasi scontata questa cosa, no? Cioè, vedere come diceva prima anche Michela, studiare uno scenario. Capire che ci sono delle opportunità enormi e cavalcarle o meglio come con i miei studenti dico surfarle e quindi trovare il modo di essere innovativi per me è, è quasi vitale, cioè lo devo fare, infatti solo insomma, passati 40 anni uno si fa anche delle domande e, e dice ma io sono una pioniera insoddisfatta sempre e devo sempre andare a cercare qualcosa di nuovo e me lo sono un po studiata questa cosa e ne sono uscita che invece si possa essere degli insaziabili visionari, cioè il fatto che bisogna sempre vedere oltre, il lato positivo bisogna sempre cercarlo, quindi trasferire queste cose agli altri, creare dei team con questo tipo di, eh, di idea per me è, è sempre stata la sfida. Poi essere donne e uomini anch'io sono, sono convinta che bisogna lavorare tanto sulla formazione, le ragazze vogliono sempre far parte di qualcosa ma difficilmente dicono voglio fare qualcosa, quindi per me questa è anche un po' una missione che porto nei miei corsi, nei percorsi che faccio con le ragazze, però dall'altra parte anch'io sono per un percorso equo in cui tutti dovrebbero iniziare a pensare in maniera sistemica diversamente e nel momento in cui andiamo a pensare ai sistemi donna uomo non hanno più senso, ha senso un sistema che porta un impatto a lungo termine, e non a breve termine, quindi sicuramente aggiungo anche Roma non è una città semplice per fare questo, quindi la novità non è stato semplice per me, è stato proprio una, un convincimento eh, e sono d'accordo che il mondo del cibo sia un mondo, mh, è vero, un 50-50, però devo dire ancora molto maschile, soprattutto quando si deve andare a presentare qualcosa di nuovo, poi si deve andare a, a dialogare con. Eh, con eh, il proprietario o con chi c'era prima dei giovani, quindi il padre e, e chi ha un'azienda e, e devo dire insomma, che questa comunque fa parte della sfida, quindi ben vengano le sfide. Eh, è arrivata tanta forza quindi eh, per quello che riguarda la tua, il tuo settore eh, quello che mi arriva è anche è un fil rouge, secondo me anche quello che ditina dalle vostre parole quindi la grande forza quindi la grande sfida è anche non essere globalizzate e trasmettere una propria unicità anche nel rispetto delle vostre rispe rispettive professioni quindi è questo quindi non avere paura Ecco, come tu dici, il capello colorato, come anche, voglio dire, in qualsiasi ambito e soprattutto nel tuo professionale, rimanere sempre con le tue convinzioni, giusto? Ma le convenzioni si possono cambiare, secondo me sono le identità che sono da, da cercare, cioè non c'è mai una sola identità, ci sono tante identità diverse, quindi nel momento in cui si va a cercare è bello stupirsi ogni volta di trovare qualcosa di nuovo e quindi io sono la prima anzi che cambia, un designer deve cambiare, io dico sempre il 70% è avanti e indietro e poi si arriva all'idea nell'ultimo 30% no? nell'innovazione, quindi quel 70% di sbaglio anche di ritorno indietro per me, per me è, è, è fondamentale, però la diversità, la bellezza della diversità è l'elemento, secondo me, sostanziale. Sì. Lascio a Michela, prego. Grazie, e partiamo con la seconda domanda, la rivolgo a tutte e due anch'io e, e riguarda il cibo eh, come elemento identitario ma anche il cibo come condivisione e partecipazione e faccio questa domanda specificatamente perché con l'inaria noi lavoriamo molto sui processi partecipati, sulla cura dello spazio e questo riguarda non solo il cibo che abbiamo in tavola, che abbiamo nei piatti ma anche la coltivazione del cibo cibo che poi eh, troviamo nei nostri piatti. E per me l'elemento identitario del cibo e proprio l'elemento di condivisione è fondamentale, un approccio fondamentale anche a una modalità un po' più innovativa no? di, di pensare al food design. Ehm, Passo la parola a Sonia per capire appunto qual è il suo approccio a questo tema allora eh, inizio con una battuta molto spesso mi viene chiesto se il food design è social oppure no e tutte le volte dico ma cosa intendete social media o perché per me il cibo è già di per sé un costrutto culturale quindi di per sé è sociale nel suo interno quindi chiaramente il food design lavorando sul cibo è sempre sociale ma perché comunque unisce nel suo e divide anche molto spesso può, può unire e, e può anche dividere eh, io ehm, una cosa che dico sempre adesso magari è, è più scontata perché dopo dopo un 15 anni, insomma, vediamo anche dei programmi educativi eh, che, che proprio parlano di eh, formazione esperienziale, no? che dall'esperienza, cioè che è importante partire dalle esperienze per poi arrivare alle teorie. E quando ho iniziato io non era così scontato, io dico sempre che i miei, i miei docenti sono stati i produttori, i cuochi, i macellai, i fornai, eh, i produttori di mozzarelle. queste persone per me er sono stati i miei docenti prima e poi sono diventati. I docenti dei miei, dei miei studenti e allora non era così scontato portare in classe, portare dentro le aule universitarie persone non solo a raccontare la loro storia ma a insegnare come vedere. Il cibo, Cioè a insegnare qual è il valore del cibo, portare una persona a raccontare il valore del cibo in classe con questa modalità vuol dire anche trasferire delle identità di territorio, delle identità di comunità fortissime e questo ripeto non solo con la loro testimonianza ma nel far vedere come loro siano stati nel loro contesto innovatori e quindi attraverso il food design è un esempio ma eh, io penso che di nuovo dovremmo parlare di design dei sistemi, design dei sistema cibo per far vedere che in realtà eh, anche il cambiamento non sarebbe fattibile se ognuno di questi non si mette in atto nel suo proprio a fare qualcosa di diverso no? e fa parte di questo processo di innovazione. Io non so se ho risposto alla tua domanda in realtà però penso che eh, il punto chiave sia nell'andare a cercare la cultura del cibo nelle persone che la fanno per poterla poi trasferire attraverso anche un'osservazione, uno studio in in profondità di questo, nei nostri percorsi universitari di qualsiasi genere, qualsiasi disciplina, in modo che poi ci si possa innovare sopra, io sono molto per capire il passato, per andare verso il futuro, ma se non capiamo il passato e non lo comprendiamo nell'aspetto valoriale, difficilmente riusciremo a proporre i valori per il nostro futuro, quindi, mh, e non ho citato la sostenibilità, non ho citato temi per me molto cari che magari adesso verranno trattati anche da, da Tina, però penso Penso che il, il tema chiave sia proprio quale valore ha il cibo oggi per noi come esseri umani su questo pianeta, come cittadini, che dobbiamo fare la differenza, quindi a livello collaborativo sociale cosa possiamo fare, ma anche come professionisti che vogliamo cambiare completamente le regole del gioco. Volevo dire proprio. Prego. Riferito a questo Sonia, che proprio il tema di oggi è sono le contaminazioni che fanno bene. quindi... C'è tutto, insomma, prego. Eh, questi sono i temi nostri, voglio dire, quindi io potrei stare qui a parlare ore di questa cosa, posso? No, eh, ne sono consapevole. Però allora, facciamo un passaggio così a ritroso. Eh, partiamo dal prodotto finale che è il piatto, no? che è la ricetta, cosa c'è dentro quel piatto colore? Uh, profumo, uh, possibilmente bellezza e poi i sapori. Per me quello è il risultato di un percorso uh, completo. Perché dico questo? Perché io dico sempre ai miei che quello che arriva a tavola dipende dalla nostra anima, dipende dal nostro mood, dipende da come eh, tocchiamo quella verdura, da come la tagliamo, da come la pensiamo, da come la immaginiamo, da come la progettiamo e da come la presentiamo e lì arriva tutto, arriva quello che siamo, no? eh, quindi mood negativo, anche un solo mood negativo, un approccio eh, perché magari la giornata è sbagliata, quel piatto non avrà il suo giusto equilibrio. Ma come arriviamo a quel piatto? Ovviamente prendiamo eh, le verdure, le lavoriamo, eh, magari insieme a quelle verdure ci sono tantissimi altri elementi. Tutti questi elementi da dove arrivano, da chi arrivano, chi è che li ha lavorati, chi è che li ha maneggiati, quanta strada hanno fatto, da quanto tempo stanno in giro? Ecco, da anni, mio marito ed io lo voglio citare perché veramente tutto questo esiste perché inizialmente un ragazzo, un insegnante di yoga di 17 anni ha avuto, è stato visionario, come diceva Sonia, e ha pensato che visto che lui stava così bene mangiando in un certo modo doveva spiegarlo e raccontarlo agli altri ma non con le parole con i fatti e da lì eh, diciamo siamo partiti mi sono persa ma ritorno indietro quindi come si fa a comporre un piatto da dove, eh, con gli elementi che arrivano eh, da posti sconosciuti, da persone sconosciute? E noi prima abbiamo cominciato a dire, va bene, io voglio conoscere chi produce le nostre verdure, voglio conoscere chi fa le farine per fare il nostro pane, voglio conoscere chi fa il vino che noi vogliamo. E abbiamo cominciato a girare l'Italia con Claudio cercando di trovare tutte le realtà eh, che erano vicine al nostro modo di eh, di eh, pensare il piatto, il prodotto finale e abbiamo incontrato delle realtà di territorio meravigliose, abbiamo però scoperto che le, le realtà più interessanti, quelle che veramente lavorano con un'etica eh, importante, sono le più piccole mi dispiace dirlo, non è affatto l'industria alimentare eh, che purtroppo poi per motivi di mercato, scusate la parola poco elegante, però imbastardisce il prodotto perché comunque lo deve vendere, deve essere veloce eccetera. Realtà familiari, piccole aziende dove abbiamo trovato delle cose meravigliose e questo è stato il nostro primo passaggio, quindi sulle nostre tavole arrivava un prodotto di un certo tipo, poi abbiamo detto vabbè ma molte cose le possiamo fare da soli, quindi da abitare a Via della Croce siamo andati a abitare in campagna e abbiamo cominciato con un orto cercando di fare poche cose ma bene e poi ovviamente c'è venuta voglia di averlo più grande più più e grande, poi più grande e eh, fino ad arrivare ad oggi insomma con un bell'orto che ci eh, soddisfa quasi totalmente per quanto riguarda le nostre esigenze eh, di cucina quindi eh, ritornando al tema eh, il territorio eh, per me è cultura eh, cultura e territorio sono eh, quelle due cose che secondo me non dobbiamo mai, mai dimenticare e sapere che eh, oggi poi più che mai visto il tema, dietro l'angolo troviamo delle realtà pazzesche troviamo delle situazioni che eh, qualche tempo fa tu pensavi di essere un po' unico e raro in questo pensiero oggi è un linguaggio Comune. Ci si incontra tantissimo su questo modo di pensare e di immaginare eh, l'atto finale che è mangiare, che è nutrirsi. Nutrirsi è una parola veramente che ha un significato eh, per me immenso, è un po' eh, quando mi sento, eh, mi sento stanca, eh, mi sento affaticata, io penso al nutrimento e so che mi devo nutrire con un'opera d'arte, mi devo nutrire con un buon cibo, mi devo nutrire con un campo eh, seminato, mi devo nutrire con le cose che mi fanno stare bene e quindi eh, la filiera corta, quindi il prodotto finale ma tu sai da dove è nato, sai quali mani lo hanno eh, lavorato, sai quali mani lo hanno trasformato e quindi eh, ti nutri con una maggior consapevolezza. Io penso che questo sia una cosa e un messaggio importante da trasferire a, a chi soprattutto si sta avvicinando adesso al mondo della ristorazione. Io ehm, C'è un, sempre un'altra battuta che si dice datemi la vostra startup e un designer in cinque minuti ve la, ve la distrugge. E il che non vuol dire che il designer è una cattiva persona, è comunque quello che è in grado di studiare e capire eh, se non c'è un valore forte dietro quel progetto. Cioè, e molto spesso devo dire personalmente no? parlando anche di contaminazioni vedo tanti progetti nascere di giovani che non hanno una base solida valoriale, no? questo che stiamo dicendo adesso, cioè magari c'è l'idea, c'è cioè, cioè, eh, un pensiero dietro, va bene, ma non c'è un progetto, cioè non c'è uno studio di un valore che possa poi essere in qualche maniera anche voluto, c'è cioè una creatività propria che diventa creatività degli altri, perché i propri clienti, parlando di ristorazione un po' in questo settore, insomma, i clienti devono essere dei creativi anche a tavola, no? non possono avere dei, dei, dei come si dice, no? dei pathway in inglese, quindi dei percorsi prestabiliti. Se il cliente ha un percorso prestabilito, non trova la gioia neanche propria, di fare esperienze, di... quindi la propria creatività deve diventare uno strumento della creatività altrui e tante volte invece vedo delle, eh, dei sentieri chiusi, come si chiamano, le strade a fondo chiuso, quello dove non si va, dove comunque è già stato tutto prestabilito, dove le dinamiche interne sono state prestabilite, dove il pensiero è stato riproposto anche in un design sbagliato, molte volte anche estetica del luogo, cibo stesso, eh, che io chiamo design culinario, per me quella è una forma di design quella che, che Tina ha descritto eh. Eh, ci tengo a dirlo, non lo chiamo food design perché per me il food design è un progetto a 360 gradi ma il design culinario è proprio quello che diceva lei la, e la capacità sta non solo nello chef ma anche chi collabora attorno allo chef Ecco questo mi sento di dirlo come elemento perché, eh, perché la mancanza che trovo io a livello generazionale molto spesso, molto spesso nelle start up trovo che manchi poca ricerca, cioè subito devono avere eh, il, il concetto il prodotto fatto quando poi dopo vanno indietro nella ricerca ci si accorge chiaramente che mancano degli elementi forti che sono quelli che stiamo un po' citando noi adesso. E allora, visto che abbiamo parlato del profumo del cibo, visto che abbiamo fatto un certo orario, andiamoci ad assaggiare questi prodotti eh, che abbiamo preparato anche per voi e poi ricominceremo. Grazie.